Queste carte, in particolare questo trio, ma in generale tutte le carte della tradizione mi piacciono tantissimo perché non hanno un unico significato. Come tutti i simboli di divinazione, di contatto con se stessi, eh, I Ching piuttosto che le rune, piuttosto che i tarocchi, hanno non un significato ma una frequenza, una frequenza un sapore, un'essenza, un'emanazione precisa, no? Quando io guardo questa carta, ad esempio, ha un campo energetico, certo ha un nome, ha una forma, dei colori, mi ricorda dentro di me delle cose, esperienze che ho fatto, paesaggi che ho visto, ma al di là della mia sfera personale, se mi metto in ascolto, se la respiro, se la guardo, ha l'emanazione di un campo energetico, molto molto preciso, molto ben definito, completamente diversa, ma la stessa coda, cosa accade con questa? Anche lei ha un nome, dei colori, un titolo, ha disegnato delle figure, se uno legge il libro che, che ho scritto riguardo queste carte, ci trova anche una storia legata. Ma questa emanazione della carta, quando entra in contatto con me, genera tutta una serie di agganci, di intrecci, di filature che sono mie personali. Anche questa l'abbiamo fatto per le altre due, lo facciamo anche per questa. Quando dico gli avi, anche solo la parola e poi guardo i volti per me ha tutta una serie di significati ma per tante altre persone ce l'hanno completamente diversi ognuno penserà ai propri avi agli avi che ha incontrato ai colori a chi somigliano a quelle due figure diventa personale quando mi apro ed entro in contatto con un simbolo, che sia una runa, che sia una carta della tradizione, che sia un arcano dei tarocchi, che sia anche la forma di una nuvola nel cielo, quando entro in contatto con un simbolo si apre come una porta, c'è un'emanazione precisa come il diapason quando bisogna intonare gli strumenti, questo ha un'emanazione precisa una vibrazione molto precisa, un tono, un timbro, tutto suo, no? e io mi apro e risuono con questo timbro, se voglio naturalmente, altrimenti no. E quando poi si uniscono e formano ad esempio un accordo come queste carte, eh? e succede come per la musica si crea un insieme di suoni che tra loro stanno in armonia, si completano, si intrecciano, le onde sonore si mischiano, si filano una con l'altra e mi parlano non con tre voci contemporaneamente ma da queste tre voci ne nasce una quarta che è l'unione di tutte. Allora la cosa molto interessante è che non esiste un modo definito di leggere le carte, le rune, i sassolini, il volo degli uccelli. Esiste una modalità di ascolto in cui ci si pone a fare da tramite. Si unisce un'emanazione invisibile, un'essenza, un profumo e la si porta in un mondo di esseri umani, la si adatta, la si traduce. È chiaro che la mia forma di traduzione sarà completamente diversa magari da quella di un'altra persona. Posso tradurre per me, posso tradurre anche al di là di me, per altre persone. Lo facciamo tutti, tutti i giorni questo, al di là delle carte, al di là delle rune, del leggere eh, il volo degli uccelli, le onde o le conchiglie del mare. Tutti noi facciamo questo lavoro di traduzione continuamente, perché non esiste una giornata dove non si faccia, in qualche modo, un atto di cura. Ora uno dice, ma io non faccio i trattamenti alle persone, ma io non ho figli, ma io non ho animali, ma io sto sempre solo. Intanto, verso noi stessi non esiste una giornata in cui non facciamo atto di cura, perché tempo due giorni saremmo morti se non ci prendessimo cura di noi stessi, anche solo bevendo quando ci serve idratarci, anche solo dormendo quando ci occorre. Ma al di là di questo, tutte le nostre interazioni con il mondo, anche nella più ordinaria e piatta e grigia delle giornate, sono, se noi vogliamo, atti di cura. Non fatti perché io sto benissimo e quindi ti curo perché tu hai bisogno di essere salvato, ma perché io ho una mia cassa di risonanza con la mia personalità, con l'insieme della mia anima, del mio spirito che si materializzano in un corpo, con la mia forma mentis, la mia formazione intellettiva, sono una cassa di risonanza specifica per le vibrazioni che mi arrivano dagli assoluti e semplicemente risonando compio un atto di bellezza, sono chi sono. Uno dice, ma è così semplice, ma può essere così semplice? Sì, è così semplice. Poi per arrivare a questa semplicità, per riuscire a gustarla, a sperimentarla, ci sono dei giri lunghi, lunghi, lunghi, i miei non sono ancora finiti, magari neanche i vostri, ma è proprio quello l'essenza, nei momenti di maggiore allineamento, nei momenti di maggior sicurezza, a me è molto chiara questa cosa. Non c'è da andare lontano da acquisire chissà quale superpotere, c'è da accorgersi di come fare a risonare nel modo più autentico. Sembra una cavolata ma eh, non è semplice perché abbiamo tante aspettative, abbiamo tante proiezioni, abbiamo tante timidezze, abbiamo tante tante fragilità noi esseri umani di cui tenere conto quando riusciamo a creare un accordo armonico. Come fanno queste tre carte stamattina? Della nostra personalità, delle nostre vulnerabilità, delle ferite peggiori che ci portiamo dentro, delle nostre potenzialità, dei nostri sogni, degli amori più profondi. Quando riusciamo in un qualche magico modo ad allineare tutto quello che ci portiamo dentro, ma anche... Offrire un caffè al collega, anche fare un sorriso a uno sconosciuto, anche salutare quando si entra in casa la propria famiglia è un atto di cura verso gli altri e verso di noi. Non vuol dire che tutti dobbiamo risolverci la vita e non avere più problemi di personalità o di psicologia perché quello è impossibile appena te li risolvi la vita subito un altro. Ah Elisa sei in un momento di felicità, aspetta ce n'è troppa, ci penso io e mette il carico da 90. Succede sempre così, succede anche all'inverso, Elisa sei in un momento di troppa infelicità, aspetta metto il carico da 90 sulla felicità. La vita se la gioca sempre così, quando ci abituiamo a stare bene o a stare male ci destabilizza, subito ci cancella tutti i piani, tutte le illusioni che ci siamo creati, tutte le parvenze di controllo o di definizione statica che abbiamo creato ce le tira via, ce le colpo di spugna e subito ci dà una delusione, una disillusione, un nuovo sogno, una nuova spinta che quella vecchia la, la destabilizza, la toglie. È un po' il modo della vita per farci mantenere in movimento, no? Quindi non c'è bisogno di aver risolto tutto e di essere il Buddha incarnato per potersi prendere cura di qualcuno. Bisogna pian piano conoscersi, ma continuamente, non solo nella mente. Conoscersi nel corpo, conoscerci nella propria storia familiare, conoscerci a contatto con tutto quello che non conosciamo, con l'ignoto. Metterci via via in situazioni nuove che ci aprono a delle possibilità nuove della vita. Che se rimango sempre nelle solite quattro mura, nel solito, nella solita zona di comfort per, o di discomfort perché tante volte non ce n'è così tanti di comfort nelle nostre zone di comfort, semplicemente in quello che conosco, saranno sempre le stesse note che io ascolto e queste carte, per quanto abbiano dentro un universo, le guardo e tutte le mattine mi parlano della stessa cosa, e dopo un po' non le guardo più. Quanto le puoi guardare delle cose che ti dicono sempre lo stessa, la stessa roba, no? Quante volte puoi rivedere lo stesso film? Dopo un po' basta. Anche quelli che sono andati 250 volte a vedere Titanic al cinema a un certo momento, basta. O la vita ti leva la programmazione, o finisci i soldi, o forse ti stufi. Tanto poi lo sai a memoria, chiudi gli occhi e te lo vedi. Ma dopo un po' c'è bisogno d'altro. È per questo che cambiano interpretazione tutte le mattine le carte uno dice vabbè ma tu tutte le mattine te le inventi no? qualcuno me l'ha anche detto sì vabbè ma te te le inventi le letture di queste carte eh, a distanza di due giorni peschi la stessa carta dice una roba completamente diversa no è la canzone che ci faccio sopra che è completamente diversa l'intonazione e l'accordo di base è esattamente lo stesso come io ci canto sopra è una variazione sul tema e siccome a me piace tanto variare faccio tante variazioni ma le carte quello emanano fisso e io mi esercito e spero che vi esercitiate anche voi con me ogni mattina a cantarci sopra una canzone diversa e a fare accordi diversi oggi c'è questo e se vi va di raccontarmi come diventa un atto di cura, un atto di presenza, un atto di ricordo nella vostra vita, avete tutti i miei contatti, se no li lascio alla fine del video. E vi ricordo che questo weekend che arriva c'è un bellissimo corso, l'amore chiaro e l'amore oscuro. È un corso eh, residenziale, si svolge a Firenze sabato e domenica giornate intere, chiedetemi tutti i dettagli e ne parliamo privatamente. Muovetevi perché poi dopo un po' le iscrizioni chiudono, se vi interessa fatevi sentire. Grazie a tutti, ciao e buona giornata domani alle 9.